Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questa è l'estrazione del contest di GTA Online che avevo dichiarato domenica scorsa, sono le 16.59 ragazzi, speriamo di, di fare presto questo video e purtroppo non ho potuto farlo in live perché non mi regge la connessione non so perché ma non riesco a connettermi a youtube con obs studio e quindi ho fatto il video e... vediamo insomma chi ha vinto allora andiamo a cercare il sito random content picker quello che uso diciamo sempre per fare le estrazioni e andiamo ad incollare il link del video ragazzi come avete visto ci sono tantissimi commenti tantissimi like vi ringrazio di tutto questo il eh, è stato caricato diciamo è stato caricato il video adesso andiamo ad estrarre vediamo maurizio bolli vediamo un attimino se ha tutti i requisiti eh, andiamo a vedere se il canale pubblico se ci sono i miei video se ci sono le iscrizioni wow ragazzi ragazzi questo mi commenta tutti qua e c'è anche l'iscrizione mi lascia tutti i like sono mi fa piacere mi fa piacere vediamo il video il video eccolo qui ragazzi mi fa mi fa veramente piacere mi fa veramente piacere che eh, che sono riuscito a trovare subito diciamo la eh, il vincitore non come al solito che tante volte devo aspettare tantissimo tempo e eh, quindi chiudiamo ufficialmente questo contest ragazzi ci saranno nuovi contest quindi non mancate sul canale eh, prossimamente altri contest di DTA eh, metterò in palio delle sharp card metterò in palio qualcosina insomma ragazzi sarà una sorpresa per tutti voi detto questo Maurizio Bolli mi contatti su PSN o su Telegram, un saluto a tutti al prossimo video